Benissimo, possiamo incominciare, benvenuti, benvenuti a tutti quanti, eh, grazie di essere con noi, a chi si è collegato, ai nostri relatori. Eh, questo webinar nasce appunto all'interno di un progetto realizzato ehm, con un finanziamento del Ministero degli Esteri nell'ambito del quarto piano di azione nazionale eh, su donne, pace e sicurezza. E che vede appunto il CESPI impegnato già da alcuni anni, già due anni fa avevamo realizzato che era centrato sul ruolo delle donne nelle primavere arabe in Sudan e in Algeria, e, ed è all'interno di un'attenzione un che il CESPI ha rispetto all'area del Mediterraneo allargato eh, che ehm, per noi ma in generale per l'Italia rimane un'area estremamente strategica per l'Italia e per l'Europa e l'Italia può giocare, anzi deve giocare un ruolo sempre eh, più attivo dal nostro punto di vista in quest'area eh, quest'anno abbiamo scelto la Tunisia come focus eh, di analisi eh, paese eh, storicamente legato a noi ma centrale eh, nel, in quest'area anche per i processi eh, che, li hanno, eh, che ha coinvolto questo paese sin dalle primavere arabe e poi soprattutto in quest'ultimo eh, quest periodo eh, e, e il focus del, del progetto è proprio su, uh, su questo in relazione al ruolo delle, delle donne. Ehm, anche quest'anno abbiamo scelto come metodologia di lavoro una metodologia eh, che in qualche modo unisse eh, un lavoro di ricerca, un lavoro eh, di, di ascolto, di dialogo con, eh, sul campo, con le, le protagoniste eh, di, questo, di, questo, eh, di questi processi. Eh, questo perché crediamo importante anche il ruolo di eh, quello che può essere un ruolo di una narrativa eh, rispetto a, a, a, a ciò che accade. Quindi non solo eh, la ricerca scientifica e la riflessione, ma anche eh, gli aspetti narrativi. Il, il, al, oggi presenteremo anche un lavoro che, che sta alla base appunto di questa eh, ricerca di, di, di, dare, eh, di dare voce a dei protagonisti e eh, presenteremo poi il, eh, quelle che sono le conclusioni del lavoro di ricerca sotto forma di, eh, di eh, linee proposte di policy eh, per l'Italia e uno degli obiettivi di questo, di questo seminario non è tanto quello di presentare eh, solo i risultati di, della ricerca che abbiamo condotto, ma anche e soprattutto di avviare un, un dibattito, una discussione che possa, eh, che possa centrare proprio su quello che è il, il ruolo eh, dell'Italia nel sostegno di, queste, eh, di questi processi. Quindi un seminario che vuole essere anche arricchente rispetto a quello che è il, il lavoro fatto e lo, e lo completi. Io appunto mi, mi fermo qui ringraziandovi, ringraziando anche la Miracchian che, che sarà con noi e, e proverà a tirare un po' uh, le fila del discorso e ora lascio la parola a um, Lorenzo Coslovi, coordinatore della, di, di tutto il progetto dell'attività di ricerca. Buongiorno a tutti, in realtà rimbalza la mia parola immediatamente alla ministra viaggiotti perché possa anche lei intervenire ringraziandola per la disponibilità per la reiterata disponibilità visto modo di incontrarci e lascio a lei la parola grazie e buonasera e sono molto felice di intervenire anche oggi dopo la, la precedente riunione all'evento finale di, di questo progetto che come già è stato ricordato è stato realizzato nell'ambito delle iniziative finanziate dal Ministero degli Esteri per l'attuazione del quarto piano di azione nazionale adottato in ottemperanza alla risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E vorrei davvero ringraziare il CESPI per aver realizzato questo progetto di grande rilievo per noi, per il suo focus sul ruolo delle donne in un paese così fortemente interrelato con l'Italia in molti ambiti come, come lo è la Tunisia. Poi il collega Filippo Colombo parlerà eh, più nello specifico di, di questo, degli aspetti eh, bilaterali. E, da parte mia come focal point per donne, pace e sicurezza, e permettetemi di, di ricordare l'importanza per l'Italia di questa risoluzione adottata nel 2000 che ha cambiato profondamente il modo di uh, l'approccio la, nella visione eh, sino a quel momento riduttiva delle donne nei conflitti sia menzionando l'impatto sproporzionato delle guerre sulle donne sia rivendicando il ruolo che le donne devono, possono e devono avere nella risoluzione dei conflitti. E il nostro paese ha uh, sostenuto sin dall'inizio questa risoluzione adottando vari piani nazionali e siamo come come già ricordato, al quarto piano nazionale e in tutte eh, le, le nostre azioni eh, grande rilievo è stato sempre assegnato al ruolo della, della società civile per promuovere l'agenda e uh, al punto che a partire dal terzo piano nazionale sono stati stanziati dei fondi ad hoc appunto per il finanziamento di iniziative che vedono come protagoniste coinvolgono le organizzazioni della società civile. e Penso che questa, il progetto di, del CESPI sia una importante dimostrazione di questa uh, uh, importanza di questa interazione. E, visto che eh, parliamo di, di Tunisia ci tengo a menzionare un progetto al quale l'Italia eh, tiene particolarmente e che eh, ritengo possa eh, stabilire delle importanti sinergie anche con il progetto che eh, trova la, la sua conclusione oggi ma che continuerà nel, negli auspici della, eh, degli organizzatori come, come già avete ricordato e si tratta dell'istituzione della rete di donne mediatrici nel Mediterraneo che abbiamo istituito nel 2017 durante il nostro mandato nel Consiglio di Sicurezza proprio per promuovere la partecipazione delle donne ai processi di pace, e agli scorsi di mediazione in una regione che è fondamentale per noi e per la stabilità e la sicurezza globale. E questa rete riunisce un gruppo adesso di oltre 60 donne mediatrici qualificate provenienti da 21 paesi delle diverse sponde del Mediterraneo e, uh, e dal momento del suo lancio è molto cresciuta in termini di partecipazione, di competenze, anche grazie al training al, uh, e al... Uh, la capacità di, di networking che è stata sviluppata tra le varie partecipanti sono state anche istituite delle antenne locali e stiamo lavorando per crearne delle nuove per estendere il progetto ad altri paesi e intendiamo quindi continuare a lavorare con una grande convinzione ed edizione per raggiungere risultati concreti sulla partecipazione delle donne nella regione mediterranea e faremo quindi senz'altro tesoro delle raccomandazioni contenute nel paper presentato oggi, anche quello, eh, cosa, quello che emergerà dal dibattito di oggi e per questo vorrei ancora ringraziare Cespi. Grazie. Grazie mille, Ministra, grazie per averci ricordato l'importanza dell'agenda per l'Italia e per aver richiamato anche iniziative che sicuramente possono essere sinergiche e che dovrebbero essere, diciamo, sinergiche anche in un'ottica di proseguo delle attività. E allora passerei immediatamente la parola al consigliere Colombo, capo ufficio decimo appunto della Direzione Generale Area Mena del MAECI. Se ci sente? Sì, sì, senz'altro. Buonasera. Grazie mille, un saluto a tutti in particolare all'ambasciatrice Miracchiano che è stata una delle nostre grandi ambasciatrici per per, per, per, per per diverso tempo, una delle prime donne ad aver raggiunto tali livelli nella nostra carriera. Dunque, volevo, volevo solamente, allora, io sono il capo dell'ufficio Magro. Comunque mi occupo di alcuni paesi del nord, dei quattro paesi del, di quello che noi consideriamo il nord Africa, dunque passiamo dal Marocco fino, fino alla Libia e dunque la Tunisia. E sicuramente tra, tra questi paesi eh, è sicuramente il paese più piccolo e forse quello che attira meno l'attenzione, però è sicuramente un paese per noi cruciale per diversi motivi. Innanzitutto eh, la Libia che forse... Eh, scusi, eh, scusate, la Tunisia è sicuramente il paese che eh, in questo momento eh, sta attraversando forse eh, alcune delle maggiori difficoltà, ovviamente, a, a parte la Libia. Perché? Perché praticamente, dopo essere stato per diversi anni considerato un po' il post-child del post-Rinnovere Arabe, è entrato in un periodo di profonda crisi, prima di tutto economica e sociale, e stiamo parlando del, eh, del, diciamo del 2018-2019 su questo eh, poi si è impiantato il covid e infine ovviamente la, eh, la crisi ucraina quello però che va detto è che accanto a questa crisi economica e sociale ha anche eh, poi comportato in realtà una crisi politica vale a dire perché perché dopo gli scontri e le proteste del 2013-2014 che avevano portato a una riforma della Costituzione, a una nuova costituzione di impianto più parlamentare, eh, di fatto si è potuto constatare che, eh, diciamo così, la, le istituzioni non hanno mai veramente funzionato. Non hanno mai veramente funzionato, per cui quando poi eh, KAI Sayed nel 2021 ha fatto quello che alcuni chiamano colpo di Stato, ma che comunque sicuramente può essere visto come, diciamo così, una, una, una, una, una, la fine diciamo così, del regime parlamentare, perché di fatto ha sospeso le attività del Parlamento e poi quest'anno l'ha ufficialmente sciolto. Ecco che noi ci ritroviamo adesso in una situazione in cui domani ci saranno delle elezioni parlamentari che dovrebbero essere la conclusione di un processo politico che lo stesso Saed aveva avviato nel 2020. Ora, questo ovviamente per noi eh, in mezzo a, in, accanto a questo c'è la situazione economica e la situazione sociale. La situazione economica noi speravamo che l'accordo a livello di staff che era stato raggiunto col Fondo Monetario Internazionale potesse eh, aprire uno spiraglio, eh, diciamo così, eh, positivo dopo anni di eh, notizie molto preoccupanti che addirittura facevano pensare a un collasso finanziario del Paese. Collasso finanziario, ovviamente, sarebbe stato anche economico, infine sociale. Purtroppo, allo staff agreement del Fondo Monetario Internazionale non fa seguito la firma dell'accordo. La firma dell'accordo era prevista per il 19 dicembre, dunque, eh, a, a ridosso, insomma, la settimana prossima, è stato rinviato, sì, è stato rinviato, se sì, per una serie di motivi, eh, prima di tutto perché non ci sono stati i finanziamenti eh, promessi da altri donatori internazionali che eh, dovevano eh, intervenire e stiamo parlando innanzitutto di finanziamenti da parte di paesi del Golfo, che hanno, hanno fatto delle promesse che non sono state per ora mantenute e poi ovviamente accanto a quello eh, vi è anche il fatto che lo stesso presidente Sayan ha delle esitazioni a prendersi politicamente la responsabilità delle dolorose riforme che dovrebbero implicare poi l'accettazione delle, eh, diciamo così, di questa di questa linea di credito e comunalità internazionale. Ora l'Italia è intenzionata a fare la sua propria parte, è intenzionata a fare la propria parte come donatore, è pronta a sostenere anche a eh, dare anche di sostegno al bilancio, eh, ovviamente legati poi alla. alla alla definitiva, eh, definitiva firma e dunque è entrata in vigore dell'accordo fondamentale internazionale, però è evidente che eh, quando parliamo di Tunisia eh, non, possiamo, non possiamo nascondere le nostre preoccupazioni rispetto all'obiettiva e politica del paese, perché eh, qualsiasi cosa si possa dire rispetto a quello che Kay Sayed ha fatto nell'ultimo anno, eh, che è popolare e continua a essere molto popolare, che la classe politica era discreditata, eccetera, eccetera, sta di fatto che lui ha adesso introdotto un sistema iperpresidenzialista che non ha quelli che vengono chiamati solo i classici checks and balances eh, di un sistema comunque che dovrebbe essere di un normale sistema democratico, ha reagito molto male alle, alle, eh, diciamo così, alle osservazioni molto ragionevoli, francamente, di diversi organismi internazionali indipendenti, come la Commissione di Venezia, e adesso con un'opposizione fondamentalmente inefficace che eh, ha deciso di boicottare sia il referendum costituzionale che le elezioni di domani, lui ha praticamente la strada spianata per creare un sistema nel quale lui accumulerà gran parte del potere. Eh, KSI è un grande mistero per molti, è difficile aver, avere, avere un'interlocuzione un con lui, dunque questo e dunque quali siano le sue vere intenzioni sono, non, si riesco, non, non, non si riesce francamente a capire dunque eh, tutti gli abbiamo dato diciamo il beneficio del dubbio sta di fatto che effettivamente sta creando un impianto istituzionale piuttosto accentratore eh, in tutto questo eh, ovviamente uno dei grandi misteri è che cosa succederà da un punto di vista diciamo così delle riforme che hanno anche un impatto sulle donne perché eh, Prima di tutto, effettivamente la Tunisia sta, sta attraversando un periodo di, eh, diciamo così, vera e propria crisi sociale legata alle all difficili condizioni economiche, dunque è abbastanza facile capire come tutti gli avanzamenti che erano stati fatti nel corso degli anni, a dono del vero anche prima della rivoluzione del 2011 riguardo alla condizione delle donne, eh, sono, sono stati un po' anche rimessi in discussione sia dal Covid che adesso diciamo così, da questa involuzione politica, per cui bisognerà vedere esattamente quale ruolo vorrà dare al È vero che ha nominato una donna primo ministro, è vero che per parecchio tempo la sua principale, la figura più vicina a lui, anche se adesso si è ormai allontanata, è una donna, Nadia Kasha. Eh, Nadia Kasha è anche vero che eh, di fatto eh, non eh, nelle, nelle, nelle diciamo così, nelle nelle sue, eh, nella nuova impianto istituzionale che forse, forse non vi è tutta questa attenzione nei confronti della parità di genere. Dunque noi ovviamente come Italia abbiamo assolutamente l'intenzione come donatori di continuare a focalizzarci sul ruolo delle donne visto che poi tra l'altro è ancora più importante in un, in, un, in, un, in, un, eh, in un passaggio così difficile da un punto di vista sociale. Eh, però eh, è anche, ed è, è anche altrettanto evidente che come donatori internazionali non intendiamo assolutamente ridurre il nostro impegno nei confronti della Tunisia. C'è anche da dire che purtroppo quello che sta succedendo politicamente potrebbe avere un impatto sui donatori internazionali, Questa è una cosa che è innegabile. Eh, sappiamo che, per esempio, gli Stati Uniti eh, potrebbero fare di più, ma hanno dei problemi anche istituzionali: vale a dire, i, dubbi, i dubbi che quello che. Eh, Keis, quello che Caissai sta facendo sta sollevando parecchi dubbi, per esempio, al congresso americano. Eh, credo di non svelare nulla nel dire che anche all'interno dell'Unione Europea si stanno levando sempre più voci preoccupate nei confronti dell'evoluzione politica in Tunisia e questo effettivamente, visto che l'Unione Europea è comunque uno dei grandi donatori in Tunisia, eh, questo potrebbe anche lì creare dei problemi. Ora, noi come donatori non riteniamo che questa sia una buona strada data per cui il collasso economico e sociale di un paese non può essere non può essere un eh, può certo certamente essere un eh, scenario da contemplare. Dunque non riteniamo che si debba andare per questa strada, sta di fatto che sicuramente eh, nei prossimi mesi e anni ci sarà sempre più, sarà se, ci sarà parecchio lavoro di convincimento da fare anche presso gli altri donatori internazionali. Grazie. Molte grazie, e molte grazie per l'intervento e soprattutto per l'esaustività dell'intervento che ha centrato diciamo, i, i temi più importanti effettivamente, no? una crisi sociale, una crisi economica che si accompagna anche a una crisi politica e che pone delle domande e dei dubbi anche rispetto alla modalità di intervento nella costanza dell'impegno che l'Italia ovviamente ha verso la Tunisia per legami storici, economici, culturali, semplicemente anche di mobilità. E io credo che l'intervento sia importante, anche declinato rispetto all'importanza dell'agenda donna e pace e sicurezza in questa determinata situazione. Oggi facciamo questo incontro alla vigilia delle elezioni, che è assolutamente casuale, nel senso che è dettato da, da, da diciamo, da il fatto che questo era l'unico giorno che si riusciva a fare, però speriamo che porti fortuna, <ride> esattamente. però come elemento diciamo, di riflessione effettivamente l'impatto che il deteriorarsi della situazione politica ed economica può avere sui diritti delle donne è un, è un impatto forte ed è eh, purtroppo chiaramente in un momento di contrazione dei diritti i diritti delle donne rischiano di precipitare in secondo piano rispetto a delle urgenze che sono avvertite dalla popolazione come urgenze prioritarie, in un momento in cui appunto la crisi economica si traduce in disoccupazione, si traduce in mancanza a tratti quantomeno diciamo anche dei beni di prima necessità. C'è un elemento, se vogliamo, di interesse anche positivo, che è quello che anche in questa situazione, come stanno dimostrando appunto le le elezioni che si terranno domani il tema dei diritti delle donne è stato capace di eh, agglutinare o comunque di attrarre intorno a sé una parte importante dell'opposizione che non ritiene queste elezioni frutto di un processo democratico quindi se dall'altro questo sicuramente segnala un pericolo in termini di evoluzione dei diritti la stessa legge elettorale in questo parla chiaro parla chiaro anche se vogliamo il discorso pubblico del presidente che è un discorso che si, eh, si incarna, diciamo, che incarna una visione tradizionalista della società in cui uomo e donna hanno dei ruoli prestabiliti e ben chiari e che spesso mira anche, se vogliamo, diciamo, a creare delle fratture all'interno di tutti quei movimenti che, eh, che lavorano in, funzione, in prospettiva di difesa dei diritti delle donne. Però dall'altra ha anche appunto, un elemento di ottimismo se vogliamo nel senso che questa attenzione ai temi e ai diritti delle donne riesce ancora a catalizzare e a essere elemento di mobilitazione della società. Quindi grazie ancora eh, consigliere io passerei a questo punto la parola ad Arianna Poletti e Arianna Pagani che sono mh, esponenti del collettivo FADA e che insieme al CESPI hanno contribuito alla realizzazione di due output di questo progetto, il lavoro di ricerca e il lavoro di raccolta di voci e testimonianze dal campo. Su questo vi permetto di aggiungere, come già il direttore ha sottolineato, quanto noi riteniamo importante questo tipo di lavoro più divulgativo, più immediato, perché riteniamo che sia un modo importante di promuovere i temi legati all'agenda donna, pace e sicurezza. Quindi, che ha tra i suoi obiettivi appunto proprio quello di promuovere l'agenda e farla conoscere. che è uno dei temi, diciamo, che anche dal lavoro di campo e dalle esperienze personali abbiamo notato essere più difficile. Quindi lascio volentieri la parola ad Arianna Poletti e Arianna Pagani, nell'ordine che loro preferiscono. Eccoci, buongiorno a tutti e a tutte, grazie mille. Grazie. Um, mi sì, sentite? Sì. Ok, allora io vi parlo da Tunisi appunto, quindi siamo insomma qui, qui in Tunisia ho una connessione che non è stabilissima spero che, che funzioni ma in caso insomma, non, non esitate a interrompermi um, come um, ha, ha detto Lorenzo siamo Arianna Poletti e Arianna Pagani rappresentiamo il collettivo FADA un collettivo di giornalisti e giornaliste indipendenti che lavorano principalmente sul campo e uh, sugli esteri um, noi, uh, io, io vivo qui in Tunisia dove uh, lavoro appunto come giornalista da ormai tre anni e uh, insieme eh, non solo ad Arianna Pagani che è qui con noi ma anche a Daniela Sala eh, che ci teniamo a, a citare abbiamo realizzato questo, questo web doc che vuole accompagnare eh, tutto questo lavoro anche di ricerca che è stato fatto eh, su, sull'agenda donna pace e sicurezza qui, qui nel paese eh, la nostra idea eh, che è un po' anche il nostro metodo di lavoro e il nostro ruolo eh, è quello di cedere il microfono e andare a sentire quelle che sono le voci di, di queste donne eh, che eh, raccontano tanto non soltanto la propria posizione eh, ma anche eh, di quello che è il contesto eh, che raccontavamo poco fa eh, di, di questo paese che è un contesto eh, purtroppo anche se questa parola eh, può essere declinata in mille modi instabile e eh, in continuo cambiamento eh, e sicuramente eh, quello che ci hanno raccontato eh, spiega eh, meglio di come lo possiamo fare noi eh, questa crisi economica e sociale eh, che, che, che proviamo a, a descrivere. Uh, e uh, sicuramente appunto è in questo contesto che bisogna uh, inserire anche una riflessione sulle politiche di genere e il ruolo uh, delle, delle donne uh, in, in questo paese. Per farlo, um, poi uh, credo che abbiate tutti modo di scorrere il, il web doc che ormai è, è online, uh, abbiamo deciso di uh, suddividere uh, questa, questa piattaforma uh, in, tre, in tre parti, um, la piattaforma si intitola Mobilizing Women to New quindi è un modo insomma per eh, riassumere eh, questa questa questo insieme di questo coro di voci ehm, e, e che appunto si dividono in voci istituzionali quindi eh, figure eh, che in qualche modo ci hanno raccontato quello che è il percorso ehm, di, delle riforme delle politiche di genere ehm, in politica all'interno eh, dell'agenda del, dell appunto eh, dei, dei governi che si sono susseguiti in questo paese eh, fino ad arrivare appunto alla situazione attuale e, e alle elezioni di, di domani abbiamo dato la parola a Neti Halabidi che è un'ex ministra degli affari della donna e della famiglia che ha avuto eh, un ruolo proprio nell'implementare questa questa agenda questo progetto questo piano nazionale d'azione eh, e che eh, è stata eh, ministra quando una delle leggi più importanti eh, sulle questioni di genere è stata approvata nel paese cioè quella sulla eh, violenza contro contro le donne eh, quindi ci sembrava importante ecco includerla e soprattutto eh, questa vale per tutte le, le altre voci, ci sembrava importante eh, focalizzarci non solo sul periodo 2011 che è stato tanto raccontato, eh, ma eh, provare a spostarci anche un po' a spostare un po' questo asse temporale verso eh, la il periodo più attuale e cioè dal dal 2017 quando è stata approvata questa questa legge molto importante in poi eh, con anche appunto voci che eh, fanno proprio riferimento a, ai giorni a, ai nostri giorni. Abbiamo poi incluso Leila Mariak che è una rappresentante del sindacato ex sindacato unico GTT che ha un ruolo ehm, politico eh, centrale nel paese ehm, e, e, e che appunto eh, si sente spesso nominare in questi giorni proprio perché ehm, in qualche modo ehm, ha, una, ha adottato una posizione abbastanza ehm, insolita eh, rispetto a, alle elezioni legislative che si tengono appunto domani. Ehm, Leila Maria ci ha raccontato la situazione dal suo punto di vista, dal punto di vista di una donna che ha partecipato ed è stata interna proprio a questo sindacato. Eh, C'è poi la voce di Membe Mohammed che è un ex deputato, ex membro dell'Assemblea Costituente tunisina, ehm, eh, che è stata membro anche del partito Ennahda perché abbiamo comunque voluto eh, dare la, la parola eh, a tutte le aree politiche, ovviamente mh, non avevamo un modo di, di, di includerle tutte ma ehm, a aree politiche diverse eh, per, per far capire che appunto la questione delle politiche di genere e dell'inclusione delle donne eh, non è non corrisponde ad un'area politica ma è un dibattito trasversale. Eh, abbiamo poi le voci, appunto, inserito queste voci delle attiviste, eh, che sono eh, tre eh, persone, eh, tre personaggi che eh, sono abbastanza conosciuti all'interno dei, dei movimenti della società civile tunisina. Eh, Hamal Awet, che eh, è eh, l'attivista la, la, che ha lanciato il movimento in Aseda, un movimento il MeTo tunisino, possiamo dire, eh, che è un movimento importante perché appunto non è rimasto solo eh, online sul web ma è proprio uscito da, da, dal web e ha portato a, a uh, un processo um, molto molto importante che è stata un po' una, una prima qui nel paese. Uh, Nuju Dresbi è giornalista, autrice di un podcast sul, sulle, sui femminicidi uh, che ha provato a fare uh, insieme a tutta una serie di associazioni appunto della società civile tra cui Avocat San Frontier uh, una un conto di, di, di quelli che sono stati i femminicidi nel paese, nel paese perché non ci sono dati ufficiali eh, e quindi questo è stato il suo, il suo lavoro che abbiamo voluto, voluto includere e Bush Ratrichi, che eh, proprio nei giorni in cui noi eh, giravamo eh, insieme a raccogliere queste voci ha organizzato un festival femminista che in qualche modo ci racconta come sì con difficoltà si continuino a portare avanti eh, dei, dei, dei progetti anche eh, legati a, a l'emancipazione delle donne e, e appunto alla questione delle politiche di genere anche in questo contesto in cui ehm, in qualche modo avere una voce politica, una voce critica eh, diventa sempre più, più complesso. E infine eh, e poi lascio la parola alla mia collega che magari ehm, ci racconta un po' di più perché abbiamo scelto questo formato e come può essere utile anche per eh, volgarizzare rendere accessibile queste voci, farle uscire un po' da, da, dai soliti giri eh, ci siamo concentrate su quelli che sono i progetti e abbiamo seguito tre, um, tre donne che uh, sono portavoce di uh, progetti di cooperazione che in qualche modo uh, mh, alcuni uh, mh, molto interni e legati al contesto tunisino molti altri che raccontano anche quelli che sono i rapporti tra Italia e Tunisia um, abbiamo Kmar, la che insomma gestisce una cooperativa uh, femminile molto grande molto importante nel paese uh, che ci ha, ci ha accolto all'interno di, di questa sua cooperativa e, e, e a cui abbiamo dato la parola a Sadia Mosbah, che è fondatrice dell'associazione eh, dell antirazzista eh, MNEMTI e che ehm, ha, eh, insomma, porta anche la voce delle, eh, delle donne nere quindi un'altra eh, sfumatura all'interno di, di, di, di questo panorama appunto del, di questo coro di voci delle, delle donne e infine abbiamo uh, Wastia Saidi, che credo sia anche connessa qui, e che rappresenta uh, Anolf, che appunto fa un, un gran lavoro sulla questione uh, dei rapporti uh, tra Italia e Tunisia, quelli che sono i progetti di inclusione anche lavorativa uh, di Tunisia in Italia e regolare, migrazione regolare. Um, questo Poi io vi invito a, a, a seguire, uh, a, a scorrere questo web doc, che ovviamente è uh, una, una sorta di sito di presentazione eh, poi anche di quello che è eh, il rapporto eh, che è stato fatto eh, da, dai colleghi ricercatori eh, e che, che insomma vi invito, vi invito a leggere perché è sicuramente è più completo poi della, eh, delle, delle voci che noi abbiamo raccolto tramite scrittura, video e, e audio. E lascio la parola ad Arianna Pagani che magari può aggiungere due note e mostrare anche credo un video che, che vi dà un, un piccolo teaser di quello che, che è stato il nostro lavoro. Grazie. Grazie Arianna, intanto grazie a tutti per questa occasione, grazie anche a Lorenzo per aver organizzato il tutto e coordinato. E, sì, mi aggiungo proprio su quest'ultima parte, cioè l'importanza anche di unire ricerche eh, e quindi il lavoro dei ricercatori con un lavoro proprio sul campo, che è poi quello che facciamo noi come collettivo di giornalisti e giornalisti, cioè andare sul campo a raccontare. Eh, raccontare sul campo lo si fa in tanti modi diversi, eh, il programma giornalistico odierno non è dei più facili eh, e quindi quello che noi cerchiamo di fare è di andare sul campo e, e tenere sempre in considerazione il fatto che stiamo parlando con delle persone prima di tutto e che soprattutto noi andiamo e poi torniamo. Quelle persone sul campo ci, rima ci rimangono, no? Perché comunque in questo caso sono state dieci donne che abbiamo raggiunto. Abbiamo con cui siamo entrati con un certo tipo di intimità, ehm, proprio per riuscire a raccontare nel miglior dei modi no? ehm, le loro storie e quello che per noi è essenziale fare, è stato essenziale fare ehm, è stato proprio di, di, di renderle in tutta la loro dignità, in tutta la loro, nel miglior modo in cui potevamo appunto... Ehm, proporle e, e questo è venuto fondamentalmente grazie a questo progetto che quindi questa realizzazione di un web doc un web doc multimediale che si può scorrere eh, diciamo possiamo, che è quello che più o meno mh, state vedendo o vedrete eh, a breve ehm, che è composto da tre sezioni che sono quelle che l'ariano ha appena appena descritto quindi i progetti sul campo le attiviste le voci istituzionali ogni sezione um, per ogni sezione c'è il ritratto di ogni donna che abbiamo comunque abbiamo con cui abbiamo parlato e all'interno di, di ogni profilo abbiamo realizzato appunto una parte di testo che è un po' l'introduzione che racconta un po' appunto la storia e la voce di queste donne e um, le interviste che sono interviste o audio o video e poi adesso chiediamo anche loro se ci sarà conferma di, di poterne vedere una e, um, rimango molto sull'importanza appunto di, di, di dare dignità e voce a queste donne di cambiare anche la narrativa soprattutto quindi basta cioè, di smetterla anche di far vedere queste donne come vittime di un sistema o che altro ma di far vedere tutta un altro, un altro tipo eh, di, anche di femminismo che sta specialmente nascendo in, in Tunisia che è molto forte, l'abbiamo visto parlando con Vacheratricchi, l'abbiamo visto con Nujud, l'abbiamo visto con Amal ehm, anche di generazioni diverse che si manifestano. In confronto. Cioè, insomma, è stato molto, molto interessante anche per noi ehm, sviluppare questo sito per riuscire no, a capire come uscire e scardinare le solite eh, appunto narrazioni classiche, quindi eh, di donne che proprio raccontate sempre con un determinato modo, e ehm, appunto raccontarle per come poi abbiamo avuto anche modo di conoscerle. Non so se adesso c'è modo di vedere il video o se è una cosa che lasciamo poi alle persone, a chi ci sta guardando, ci seguirà. Il sito comunque è gratuito, intanto giusto diamo due... due info sul sito è gratuito è libero quindi si può, è accessibile a tutte e a tutti è un sito tra l'altro molto interessante che si può sfruttare tantissimo per tutto quello che è l'educational quindi eh, laddove si, si vuole andare nelle scuole per raccontare anche eh, la ricerca che è stata fatta dai ricercatori e dai ricercatrici può essere molto interessante perché a livello di cioè, oggi, oggi il mondo è immagine eh, tutti fruiamo delle immagini le immagini sono ovunque intorno a noi i social network comunque hanno aperto il famoso vaso di Pandora delle immagini e quindi un sito come questo può aiutare molto eh, nel, nel raccontare, nel dare dati e nell'andare in approfondimento no? specialmente di, del ruolo della, di queste donne all'interno della società tunisina. Quindi è sicuramente un altro, è uno strumento molto, molto interessante da, da utilizzare. Io non so quanto tempo abbiamo, se possiamo far vedere il video. Sì, grazie mille Arianna. Guarda, se riuscite voi dovreste poter condividere voi lo schermo. Dovreste essere abilitata la condivisione dello schermo, quindi potete farlo vedere voi direttamente. Se avete difficoltà invece possiamo passare la parola ad Aurora e intanto proviamo a vedere se risolviamo. Però credo che voi possiate farlo, eh. Sì, allora eh, riuscite eh, ah, a fare Mario. Provo io, eh, spero, se lo vedete a scatti, perché non so se poi nel, nel solito. Quando si fa la condivisione schermo può essere qua da un po' scatti, ma ci proviamo. Massimo, mi dici che lo fermo. Allora, datemi un secondo che vi condivido. No, non posso condividere il mio schermo. Mi dice che non sono abilitata. Adesso proviamo a vedere se... Adesso dovresti poter, dovresti poter condividere. Sì, esatto. Ok. Vediamo se funziona anche l'audio. Et la parole est surtout mettre en lumière ce sujet là parce qu'on qu n'a absolument rien en Tunisie dessus quoi. et donc maintenant on est très fiers d'avoir cette idée. Magari capo che sta caricando. Non mi va, la anch'io un debole, scusate. Allora, Siamo sì, sì. a condividere noi lo schermo, qua dalla, dalla centrale, diciamo. Aspetta, se no, no, no proprio in un altro modo, se no... Eh, Il bello della diretta, come si diceva una volta. <ride> sì, è stato che forse... Andiamo all'origine. Eh, non si carica. Allora, altrimenti proviamo noi un attimo, vediamo se riusciamo a risolvere questa... Inconveniente tecnico che ultimamente gli inconvenienti tecnici ci... Prego. ma la voce. Quindi fare condizioni di ma non lo sento Va bene, io direi che proviamo a risolvere intanto adesso sì, l'audio proviamo a risolvere e eventualmente lo facciamo vedere dopo l'intervento di Aurora eh, vi ringrazio per eh, Arianna, grazie. grazie per aver ribadito ulteriormente diciamo, l'importanza di questo esercizio diciamo, di divulgativo e di raccolta di voci dal campo. No? Sono probabilmente molto più immediate nel rendere la complessità senza avere nessuna pretesa diciamo, di, di essere complete, però quantomeno danno un'idea di quanto la realtà sia composita e di quanto no, la, la partecipazione e l'attivismo delle donne si declini in maniera diversa e in ambiti diversi e quanto sia importante anche per la promozione dell'agenda da noi pace e sicurezza, questo tipo di lavoro per la sua immediata proibibilità. Invece passando al versante eh, della ricerca, meno immediata e probabilmente anche meno diffusa poi in termini di, di persone raggiunte, lascio la parola ad Aurora, qui chiedo perché siamo un po' non, non in ritardo ma siamo giusti con i tempi, quindi di rimanere in 10 minuti no. un quarto d'ora, d'accordo? Sì, subito un passo di qua. Grazie. Voilà. Sentite, ok? Non so. Vado? Ok. Allora, sì, dunque, innanzitutto una premessa rispetto alla metodologia di lavoro e anche alla eh, diciamo così introduttiva anche alla presentazione dei principali risultati. Dunque, noi ehm, abbiamo voluto aprire una panoramica su quella che è stata l'evoluzione eh, dei diritti diciamo, delle donne mh, pre e post 2011, eh, seguendo anche ehm, la linea diciamo, dell'evoluzione del femminismo tunisino mh, nello stesso periodo, eh, cercando anche di ehm, fotografare anche attraverso dei dati. L'evoluzione della partecipazione politica e economica delle donne in Tunisia. Per fare questo, chiaramente, abbiamo adottato una metodologia diciamo che si è um, diramata in due assi. Quindi il primo è stato quello della ricerca Desk, e il secondo è stato quello della ricerca sul campo. Anche per noi, come per le ragazze Arianna e Arianna del collettivo Fada, è importantissima. E seppure chiaramente nei tempi strettissimi di questo progetto, eh, abbiamo voluto cercare di inserire: eh, quindi abbiamo comunque sentito eh, tramite interviste face to face, poi successivamente anche da remoto, eh, rappresentanti di organizzazioni internazionali, attiviste e impegnate nella difesa dei temi di genere, associazioni che lavorano. Eh, per la difesa dei diritti delle donne. Bene, fatta questa premessa, eh, passando velocemente ai contenuti, eh, vabbè, come è già ampiamente noto, chiaramente nel post 2011 eh, il processo di transizione verso la democrazia della Tunisia ha, eh, diciamo così, portato degli sviluppi legislativi in materia di diritti delle donne, ehm, un grazie anche e soprattutto alla presenza delle donne nella rivoluzione. Chiaramente l'attivismo femminista non è... Uh, semplicemente non nasce post 2011 o nel 2011, ma è uh, comunque un attivismo che è tradizionalmente radicato in Tunisia, semplicemente, diciamo così, uh, pur semplificando, mi rendo conto um, diciamo l'azione delle principali associazioni, diciamo più strutturate, um, era stata mh, diciamo così perimetrata uh, nell'alveo istituzionale, quindi Uh, precedentemente al 2011 soprattutto in via strumentale e funzionale alla uh, legittimazione dei regimi al governo. Um, nel periodo post rivoluzione sicuramente si può dire che una fase uh, pluralista uh, di più anime ha uh, aperto anche una fase nuova uh, di dialogo tra le varie associazioni che hanno comunque spinto, nonostante anche le successive fasi di instabilità politica, hanno spinto affinché Um, alcune riforme fossero adottate quindi parliamo della Costituzione del 2014 uh, della legge che garantiva la parità orizzontale e verticale la legge elettorale uh, la legge 58 che ricordava prima Marianna uh, contro la violenza di genere e infine anche il piano d'azione nazionale uh, su donne, pace e sicurezza uh, su cui insomma mi soffermerò uh, un po' di più perché diciamo è stato il focus anche uh, principale della nostra ricerca allora, eh, diciamo che la Tunisia, eh, pur non vivendo una fase di conflitto vivo come del resto anche l'Italia, ha adottato la risoluzione 1325 ehm, nell'ottica di garantire la pace e la sicurezza eh, nella, durante il processo di transizione eh, verso la democrazia ehm, eh, diciamo così, nell'ottica, cercando di adottare l'approccio di genere a tutti eh, i livelli per prevenire i rischi principalmente legati all'estremismo violento e alla radicalizzazione. Ora è chiaro che, eh, diciamo, l'agenda Donne, Pace e Sicurezza è mh, plasmata in Tunisia da, anche e soprattutto dalla sua eh, posizione geografica, perché, eh, diciamo, si trovandosi vicino al contesto libico e al contesto subsahariano, è chiaro che. Ehm, ne subisce anche, voglio dire, le conseguenze, come per esempio, alcuni flussi migratori dalla Libia, soprattutto dal 2015 e ehm anche un, nello stesso periodo un, diciamo così, esacerbarsi anche degli episodi di violenza e terrorismo ehm nel paese. Ehm diciamo che eh, possiamo sicuramente dire che la la stesura, diciamo, di questo piano è eh, nata eh, nei due Anni precedenti, anzi le consultazioni sono nate, scusatemi, nei due anni precedenti, nel 2018. Eh, seguendo un approccio comunque partecipativo, che ha incluso sia eh, alcuni ministeri che associazioni della società civile, ed è stato anche, diciamo, coordinato materialmente e tecnicamente rispettivamente dal eh, governo della Finlandia, quindi dalla Repubblica della Finlandia e da um, UN Women. Allora, i principali assi della risoluzione o del piano d'azione nazionale tunisino eh, chiaramente includono quello della prevenzione, della protezione, della partecipazione, dell'assistenza e della costruzione alla pace, e infine eh, quello della comunicazione, che è un aspetto invece eh, tipico e specifiche che hanno tra i bisogni. Allora, i principali assi, ehm se vedete, cioè, sono la lotta alla violenza, chiaramente cioè, laوفine, la produzione multimediale per combattere la violenza di genere e l'estremismo violento. Ora, ehm, diciamo che se l'asse della prevenzione ehm, e della protezione sono assi che comunque sono già dell'expertise. Delle allora, sì. spero che, insomma, che siate riusciti a rientrare tutti. Abbiamo avuto un problema eh, tecnico. E questo progetto purtroppo evidentemente ha una maledizione perché è la seconda volta che succede che abbiamo problemi tecnici di questo tipo. Allora, se siamo pronti nuovamente, farei continuare. Aurora pregandola di riprendere ovviamente da prima che cadesse la linea. Sì. Grazie. Ci siamo? Vado. Ok, no, dicevo che eh, quindi il Pantunesino ha eh, queste cinque dimensioni: quindi quella della prevenzione, della protezione, della partecipazione dell'assistenza e della costruzione della pace e quello di comunicazione e advocacy. Ora, ehm, i primi due assi, quindi gli assi della prevenzione e della protezione in particolare, sono eh, già specifiche expertise del governo, che aveva appunto all'attivo già delle norme che erano volte, soprattutto appunto alla tutela eh, delle donne contro la violenza di genere. Quello della comunicazione è invece è un asse, diciamo, specifico del pan tunisino che prevedeva fra gli altri alcuni elementi eh, molto interessanti quali la, la conduzione di studi sugli standard sociali su cui si basa la violenza contro le donne e anche la produzione di materiale multimediale per combattere la violenza di genere e l'estremismo eh, violento. Ora, ehm, a fronte diciamo di uno scambio eh, con vari attori sul campo ehm, soprattutto rispetto alla diffusione dell'agenda a livello nazionale eh, ciò che abbiamo raccolto è che se da una parte sicuramente eh, quindi la costituzione di questo PAN, di questo piano d'azione è stato un processo appunto partecipativo, eh, dall'altra parte comunque eh, la maggior parte delle associazioni che lavorano eh, sul campo eh, non lo conoscono e soprattutto eh, c'è stato anche eh, da alcune intervistate fatto notare che è mancata, sarebbe mancata la Rapporto um, delle donne rurali, uh, delle donne che vivono nelle aree più svantaggiate delle donne migranti che sono poi quelle a cui anche tra le altre è indirizzato proprio, um, proprio il PAN ora eh, chiaramente questo aspetto diciamo, non stupisce considerando diciamo, che eh, in Tunisia come in svariati altri paesi della regione diciamo ci sono delle differenze anche di accesso alle informazioni fra aree urbane e aree rurali e anche per esempio delle iniziative, se vogliamo che si, um, per esempio se pensiamo a quello che succede a Tunisi dove la partecipazione per esempio al festival femminista che si citava prima di fine settembre era, um, è stato molto partecipato uh, all'interno per esempio delle aree rurali, uh, alcune intervistate ci hanno uh, sottolineato come per esempio in, um, in luogo uh, organizzata una manifestazione contro uh, il femminicidio in realtà le donne in piazza erano addirittura pochissime, 40, in un'area eh, diciamo, un periferica. E questo soprattutto perché continua ad esserci quasi uno stigma anche nella semplice appartenenza ad una ehm, associazione femminista in alcune aree del paese. Ehm, Dall'altro lato, sempre rispetto al PAN, è stato anche un po' complicato stabilire, diciamo... Eh, quali risultati fossero stati ottenuti e anche eh, diciamo, eh, una questione legata ai finanziamenti, quindi eh, diciamo che alcune azioni sono state duplicate, eh, in altri casi i finanziamenti erano eh, troppo pochi e quindi eh, alcuni ministeri hanno fatto delle acrobazie per cercare di eh, comunque finanziare alcune attività del PAN il tutto è stato poi, eh, diciamo così, eh, l'implementazione di questo piano è stata sicuramente poi segnata dallo scoppio della pandemia da Covid-19 che ha chiaramente portato ehm, i ministeri che avevano fatto 14 piani settoriali ehm, eh, per appunto implementare l'agenda Donne Pace e Sicurezza, li ha portati a dover, eh, diciamo, ehm, sì, passatemi il termine, direzionare i fondi eh, sull'emergenza eh, eh, del momento. Quindi diciamo che ehm, sulla scorta comunque dei risultati ottenuti eh, possiamo dire che eh, l'agenda agenda della pace e sicurezza è comunque in fase di rilancio, eh, è stata ehm, lanciata una call for participation alle, eh, rivolta alle associazioni della società civile ehm, per stilare la seconda fase di questo piano, hanno risposto 11 associazioni e eh, c'è stato detto che è stata anche tenuta in considerazione la distribuzione geografica, diciamo come scelta e eh, anche, o chiaramente, l'area tematica eh, di eh, lavoro. Tuttavia, alcune delle intervistate hanno anche qui sottolineato come, eh, diciamo, no, di non aver voluto ecco, partecipare a questa call per soprattutto il mutato contesto politico. Un mutato contesto politico che crea anche qui delle difficoltà Rispetto alla eh, implementazione del piano, banalmente, da un punto di vista anche per via del turnover eh, che c'è a livello governativo, eh, che non permette, diciamo, un'istituzionalizzazione poi effettiva eh, dell'agenda in tempi quantomeno brevi. E, ehm, e poi, eh, diciamo, quello che si diceva prima, eh, di nuovo il mutato assetto politico pone delle, dei dubbi sul futuro della transizione democratica del paese e parimenti anche sul futuro eh, del processo di consolidamento eh, dei diritti delle donne, considerando soprattutto gli ultimi, diciamo così, le, gli ultimi sviluppi sul tema. Um, concludo, eh, diciamo, mh, considerando che eh, in un'ottica comunque di mh, attuale presenza di eh, associazioni che comunque continuano a battersi per i diritti delle donne sul campo ci sono, non sono scomparse e organizzano anche campagne di sensibilizzazione eh, contro alcuni provvedimenti che sono stati adottati ultimamente eh, dal presidente, non, eh, diciamo così, mh, considerando anche il primo obiettivo del piano d'azione nazionale italiano, del quarto piano eh, d'azione nazionale italiano, che punta a rafforzare Um, il ruolo delle donne nei processi eh, di pace, e in tutti i processi decisionali, anche accrescendo le sinergie con la società civile per l'implementazione dell'agenda Donne Pace e Sicurezza, è sicuramente importantissimo non abbandonare la società civile, anzi soprattutto la società civile che lavora eh, per eh, l'avanzamento dei diritti di genere, ehm, anche finanziariamente. Eh, tra l'altro eh, sicuramente si potrebbe rafforzare ulteriormente sappiamo che già eh, ci lavora chiaramente però si potrebbe um, ulteriormente rafforzare diciamo, la presenza capillare della cooperazione italiana nelle aree rurali per esempio mm -hmm. e soprattutto eh, puntando diciamo a delle beneficiarie che siano anche donne migranti e donne che vivono nelle zone di frontiera e poi da ultimo e chiudo ehm, sicuramente dato quello che dicevo prima ovvero la mh, differenza che c'è anche di, um, di approccio alle questioni di genere se vogliamo tra eh, aree urbane e aree rurali è necessario eh, assolutamente finanziare azioni di networking favorire ehm, garantire eh, diciamo la possibilità che, che diverse associazioni di donne uo anche uomini tra l'altro ehm, si ehm, ispirino a vicenda e eh, possano eh, diciamo aprire eh, dei dibattiti anche interni intra Tunisia su cosa vuol dire empowerment economico, empowerment politico, eccetera eccetera. Perché eh, chiudo con una frase eh, molto in, che mi ha colpito molto di una ehm, delle nostre speaker della eh, tavola rotonda che abbiamo organizzato a fine novembre sempre per il progetto, quando eh, si tratta di questioni di genere, dobbiamo dire tutti la stessa cosa. Grazie. Mentre abbiamo difficoltà tecniche di tutti i tipi, allora grazie mille per aver sintetizzato il paper, io ricordo che il paper nella sua versione è draft è stata fatta circolare per i relatori, ma non è ancora definitivo, quindi lo finalizzeremo comunque prima di Natale in modo che poi possa essere fruibile e possa essere pubblico. E ti ringrazio allora per aver condensato diciamo, in poco tempo il lavoro che è stato fatto sia di ricerca desk che eh, sul campo, per il quale io mi permetto di ringraziare, nel senso che è importante, credo, che questo tipo di progetti permetta a chi fa ricerca o a chi si... Interesse di queste tematiche, di potersi confrontare direttamente con la realtà. Non sempre accade e, e, e quindi ringrazio per questo Meci perché ci ha permesso realmente di eh, toccare con mano e renderci conto e anche io credo indirettamente di partecipare a quel lavoro di networking, di, di, di costruzioni di alleanze nel Mediterraneo che è parte del, del nostro lavoro e, e, ed è anche una delle mission, diciamo, delle finalità dell'agenda quindi questo è un una... ringrazio davvero allora se ci sono interventi da parte dei relatori o se ci sono domande e eh, anche da parte del pubblico possiamo aprire a, a, a una discussione se ci sono eh, potete prenotarvi credo i relatori possono intervenire direttamente invece per chi non ha eh, ricevuto il link di relatore può comunque porre delle domande in chat. E se ci sono, aspettiamo qualche secondo, altrimenti poi passiamo la parola all'ambasciatrice Mirachiano per le conclusioni che ringraziamo perché è già la seconda volta che ci segue in questo processo. Prima o poi smetterà, però, diciamo, ancora questa volta noi ne, ne beneficiamo. E pronti a ricevere tutte le, eh, diciamo. Tutti i suggerimenti, anche sotto forma di testa, che saprà muoverci. Quindi se la ministra vuole intervenire. Eh, grazie, mi sentite? No. Sì, sì, sì. sì, sì ah, sì. Ah, ok. No, um, vorrei ringraziare i relatori per uh, gli importantissimi spunti di, di riflessione che uh, hanno dato anche personalmente per il mio incarico che ho solo di recente assunto, e, e quindi penso che questo, questo progetto possa poi avere dei dei seguiti molto molto interessanti uh, per la promozione della, de, della risoluzione donne pace e sicurezza e poi lascerei la parola alle, uh, alla ambasciatrice Mira Kian che, e, che sicuramente uh, mi sentite? Uh potrei dire parole molto più sagge delle mie viste la sua grande esperienza. Grazie. Allora Valeria grazie a te. Saluto affettuoso. Come vorrei anche salutare Filippo Colombo che non so se ci sta ancora ascoltando ma soprattutto vorrei inviare un saluto molto Amichevole alle nostre interlocutrici eh, tunisine, che spero numerose stiano partecipando a questa conversazione. È di loro che parliamo. La Tunisia <coughs> è stata conosciuta nel mondo durante l'avvio delle primavere arabe proprio per la capacità di superare le difficoltà che altri paesi stavano vivendo, anche in modo più grave. È stata considerata un modello. La Tunisia è ancora considerata nel mondo come un modello, per cui, voglio dire, va riconosciuto questo. È senz'altro un modello che eh, va riferito all'impegno delle donne tunisine che io so sono sempre state in prima linea eh, in questa eh, difficile fase eh, nel superarla in realtà noi abbiamo a livello internazionale due strumenti importanti che voglio ricordare è stato già ricordato uno è questa risoluzione 1325 che apre la strada praticamente a una dimensione di emancipazione femminile che non riguarda soltanto l'aspetto economico, ma riguarda soprattutto e in, e in primis i diritti umani, cioè i diritti delle donne. È una risoluzione che risale ormai a, a, praticamente al 2000, se non mi sbaglio, ma che uh, effettivamente ha una portata innovatrice ehm, molto importante, ehm, contiene delle guidelines. L'altro strumento importante sul piano internazionale è l'Agenda 2030, ehm, diciamo, approvata all'unanimità alle Nazioni Unite un po' più tardi, ma eh, che ha, Porta, si è portata dietro praticamente tutta una serie di riflessioni a livello mondiale, visto che questa agenda è stata adottata con una risoluzione unanime, quindi siamo in 190 stati ed oltre, e che praticamente riprende questi temi, no? Diritti, economia. Ma la cosa importante di questa agenda 2030 è che nei 17 obiettivi che si propone e cioè che propone al mondo un obiettivo riguarda la, i diritti delle donne ma questi diritti delle donne sono un obiettivo in, in quanto tale un obiettivo in assoluto ma sono anche parte della attuazione di tutti gli altri obiettivi è una, una, un tema Trasversale. Non si può avere progresso economico senza emancipazione delle donne, senza diritti per le donne. Non si può avere un sistema sanitario efficiente senza diritti per le donne. Non si può avere un sistema educativo, mh, e sono tutti gli obiettivi di questa agenda efficiente e eh, efficace se le donne non partecipano. Quindi la cosa innovativa di questa Agenda 2030, che non ho visto, mi pare. Ho visto nel rapporto, nel rapporto che mi è stato eh, presentato, ma non, ho, non è stata menzionata qui. Eh, le, la, la, la portata innovativa è che questi diritti delle donne non sono solo un valore in assoluto per cui lottare. Sono anche un valore assolutamente necessario per attuare tutti gli altri obiettivi. Poi abbiamo un terzo terzo. Uh, finora non ha citato uh, ma ben presente a tutti noi un terzo strumento internazionale ed è la convenzione contro la violenza sulle donne convenzione di Istanbul si dice perché fu aperta la firma nel Consiglio d'Europa, è una convenzione del Consiglio d'Europa ma fu aperta alla, fi alla, alla firma universalmente tutto il mondo e alla fine la raccolta delle firme fu fatta a Istanbul. Purtroppo la Turchia, sappiamo di recente, ha abbandonato questa convenzione. Un grave vulnus. ma eh, la, la, la, vedo che eh, praticamente la, il piano nazionale della Tunisia, come anche tutti gli altri piani nazionali, IVI incluso quello che l'italiano, ehm, praticamente si fa riferimento a questi tre strumenti internazionali. Che sono delle guidelines per tutti noi. La cosa che evidentemente sulla Tunisia è venuta fuori anche in questa conversazione, è che eh, il processo è stato molto brillante all'inizio. Come ho detto, è stato considerato un modello ed è ancora un modello della Tunisia, ma subisce degli stop and go, no? Cioè subisce... Degli arretramenti, gli arretramenti sono sempre in agguato, non soltanto per la Tunisia, per tutti i nostri paesi, compresa l'Europa, compresa l'Italia. Quindi è essenziale per noi donne eh, continuare a impegnarci, come state facendo, eh, a impegnarci per monitorare e per attuare, implementare dicono gli anglosassoni. In realtà, eh, questo, questa, la Tunisia eh, evidentemente ha risentito come tutti noi, e parlo dell'Italia anche, per una, degli, un impatto sull'economia eh, molto importante. Abbiamo avuto in questi anni almeno tre crisi economiche mondiali. Questo grava evidentemente, crea un ostacolo al, voglio dire, pro, al, al procedere, crea il rischio di arretramento, l'economia. Abbiamo avuto una pandemia che ci ha occupato per due anni, due o tre anni, e ha avuto un impatto sui nostri sistemi sanitari, sull'economia e sui diritti come conseguenza. Abbiamo, abbiamo in corso una guerra e anche questa guerra evidentemente ha un impatto a livello internazionale, a livello europeo, ma in tutti i paesi del, della, della, del Mediterraneo in particolare, che sono così vicini all'area di crisi. In più, direi, e questo è molto, mi ha ricordato, mi ricorda l'Italia, ci sono delle similitudini fra l'Italia e la Tunisia che vanno rilevate perché non siamo così estranei, a parte che ci conosciamo da secoli e ci conosciamo molto bene, ma voglio dire, intorno al Mediterraneo c'è una cultura del Mediterraneo e purtroppo uno dei bonus della nostra cultura è questo, quest ottica patriarcale, questo procedere no? molto lentamente perché ci sono dei freni e i freni sono nella tradizione nella nostra tradizione io voglio citare non è soltanto la Tunisia che ha una, una, una tendenza cioè c'è cioè, un problema eh, di, culturale eh, riguardo al patriarcato o riguardo alla religione si dice no tante volte l'Italia beh insomma vorrei ricordare un'altra delle similitudini l'Italia, paese no, molto avanzato, no, settima potenza mondiale se non sesta, eccetera, eccetera, sul piano economico evidentemente, eppure noi abbiamo eh, aspettato fino agli anni 70, solo gli anni 70 ci hanno portato, grazie alla lotta delle donne evidentemente, a una, eh, diciamo, eh, prospettiva, un'emancipazione per le donne. Prima non c'era. Cioè, alla mia età, le madri non conoscevano, addirittura non avevano il diritto di voto. E quindi, voglio dire, e poi non dimentichiamo, l'Italia ha abolito il cosiddetto delitto d'onore soltanto nel 1982 e questo è un paese molto avanzato quindi voglio dire eh, c'è qualcosa che ci accomuna e noi capiamo bene le difficoltà della Tunisia proprio per averle vissute e tutto questo milita per continuare a monitorare è molto, è molto vicino il rischio di arretramenti è quotidiano, quotidiano e non è solo la Tunisia ripeto eh, la Tunisia ha una posizione geografica che evidentemente non aiuta perché è un paese, diciamo, su, che, che, che si affaccia sul mare, ma il retroterra, i vicini, il vicinato, diciamo che non è molto stabile, c'è un, un vicinato instabile, e questo evidentemente non aiuta. Poi, evidentemente, noi ci ricordiamo che, per esempio, il reclutamento dell'ISIS, ISIS, ISIS, ISIS cioè di questi radicali islamici con cui abbiamo avuto a che fare per anni e ancora, eh, beh, uno dei centri di reclutamento era proprio la Tunisia. Abbiamo trovato dei tunisini che combattevano in Siria. Eh, come troviamo dei tunisini che eh, prendono i barconi e si imbarcano verso l'altra sponda del Mediterraneo? Questo è dovuto... Non tanto alla fragilità delle istituzioni, quanto secondo me proprio alla collocazione geografica. La collocazione geografica della Tunisia non aiuta. E allora eh, la cosa, la cosa eh, a sud della Tunisia c'è il Sahel, voglio dire. Quindi voglio dire per definizione il Sahel è una delle zone più arretrate del mondo, non soltanto per i diritti delle donne. E quindi mh, questo, mh, voglio dire, non è per attenuare, voglio dire, no, i contraccolpi che la Tunisia uh, ha subito, sta subendo uh, nei tempi più recenti, ma semplicemente per dare delle spiegazioni razionali di quello che sta succedendo in quel paese. Quindi similitudini con la storia italiana e il ah, e patriarcato, la religione. La religione Certo, è influente in Tunisia, come è, è stata a lungo influente in Italia. L'Italia ospita il Vaticano e il Vaticano parla, e è molto vicino a tutti noi. Quindi voglio dire, ci sono stati tempi in cui evidentemente la religione ha giocato nel senso di un arretramento. Non sono più quei tempi. Però voglio dire, questo ci accomuna un po' a questa... A questa cultura tunisina, no? Molte volte si dice eh, la religione, si dice... La religione è, è stata un freno anche da noi per molto tempo. Quindi, ripeto, c'è una sola, diciamo, formula, no? C'è una sola eh, soluzione è che appunto le donne continuino a organizzarsi, continuino... A, eh, diciamo lottare pacificamente evidentemente e soprattutto continuino a studiare io so che la tunisia ha un tasso di eh, presenze femminili nelle università nelle scuole certamente ma anche nelle università molto alto e questo voglio dire è un plus nella situazione nello scenario tunisino L'educazione è fondamentale. E vengo praticamente a un altro concetto: <ride> i rapporti tra Tunisia e Europa. Ho detto che Tunisia e Italia si conoscono da secoli e eh, praticamente eh, no, no, si conoscono la memoria, <ride> cioè non, non c'è un problema. L'Europa. L'Europa ha intessuto con tutti i paesi del Mediterraneo, io inclusa la, la Tunisia, dei rapporti eh, diciamo, di cooperazione, no? di, ehm, molto intensi che vanno dalla da cooperazione anche nel, nel settore dei diritti umani, eh, anche nel settore delle donne. Ma questa Europa, ehm, anche lei non è una Creatura perfetta, come sappiamo, l'Europa dovrebbe fare di più nell'area del Mediterraneo. L'Italia sta cercando ogni giorno di insistere a Bruxelles su questo punto. Dobbiamo fare di più non tanto per le migrazioni, anche, forse si può disciplinare questo fenomeno delle migrazioni, ma voglio dire in senso lato, perché ci sono delle connessioni profonde intorno al Mediterraneo che bisogna coltivare, non azzerare, non dimenticare. L'Europa eh, è fatta di molte anime, come avete capito, ha le stesse regole, ha gli stessi valori, noi insistiamo sui principi, sui valori, eccetera, però è chiaro che al di là dei valori e dei principi ci sono culture diverse che convivono, hanno trovato delle regole di convivenza, però queste diversità vanno riconosciute e eh, voglio dire sono eh, una delle cause per cui eh, l'Europa non riesce ad avere una proiezione efficace nel Mediterraneo e aggiungo nei Balcani, cioè che sono aree particolarmente vicine all'Europa e particolarmente importanti per l'Italia, ma non solo, per tutta l'Europa. Queste, eh, queste divisioni di interessi, diversi interessi, diverse culture che convivono in Europa, in realtà eh, molto spesso eh, sono un freno alla espressione, alla proiezione esterna dell'Europa. Allora vi voglio dire che la, la, la Commissione, la Presidenta della Commissione, la Ursula, ha um, lanciato questa iniziativa della, di consultazione online, di 500 cittadini, 500 milioni di cittadini europei. Una consultazione che è durata un anno. Per sapere, soprattutto dai giovani e dalle donne, cioè i settori sociali diciamo, più, um, più che più chiedono no? Europa, um, per sapere quali sono le priorità. E una delle priorità che è emersa molto chiaramente da questa consultazione che ripeto ha coinvolto 500 milioni di cittadini europei è stato proprio una maggiore efficacia nella proiezione esterna dell'Europa non tanto voglio dire in aree lontane eccetera proprio nelle aree vicine e allora vedi che gli interessi nostri praticamente, eh, sono convergenti, cioè devono, dobbiamo comunicare di più, dobbiamo comunicare meglio, dobbiamo, l'Europa deve essere pronta, più pronta, no? A, eh, diciamo, non sostenere, perché non è la parola giusta, ma a cooperare, no? Con questa area che ci fronteggia e che è così eh, storicamente legata all'Europa stessa, no? c'è un'area che è storicamente legata all'Europa, è il Mediterraneo, ehm, oltre che i Balcani a est naturalmente. E quindi voglio dire, eh, abbiamo in qualche modo, abbiamo capito queste similitudini, queste somiglianze no? fra Italia e eh, Tunisia e dobbiamo... Uh, identificare anche le somiglianze le similitudini tra Tunisia e Europa questo è nell'interesse della Tunisia e nell'interesse dell'Europa la prima cosa è importante è la comunicazione people to people, contatti no? società civile la chiamano, la chiamate Io... contatti tra associazioni, tra organizzazioni tra di donne, di, di giovani di, di categorie eh, diverse eccetera e poi università c'è questo sogno che io vi trasmetto sperando che siate d'accordo di una università del mediterraneo un'università che colleghi culturalmente le due sponde del mediterraneo non soltanto l'italia l'europa e la sponda sud del mediterraneo è un progetto di cui si parla da molti anni, che purtroppo non si è ancora concretizzato, ma io credo che potrebbe essere ecco, uno degli strumenti eh, fondamentali, non tanto perché gli europei vadano a insegnare nelle università tunisine o siriane, anche, ma io vorrei che professori tunisini o siriani venissero nelle nostre università a insegnare. È sorprendente come, praticamente, quanto poco l'arabo, la lingua araba, sia conosciuta nei nostri paesi. È sorprendente quanto poco l'Islam sia conosciuto nei nostri paesi. Lo si scambia per l'Isis, purtroppo. Cioè, se si sente parlare di Islam, si pensa subito all'Isis. No. L'Islam è un'altra cosa, solo che non la conosciamo. E sarebbe bene conoscere culturalmente che cosa significa questo. Cosa significa l'Islam? Cosa significa eh, la lingua araba? No? Come mai una lingua così diversa dalla nostra? Ecco, vorrei che professori della sponda sud venissero nelle università della sponda nord a insegnare. Vorrei che professori della Sponda Nord venissero nella Sponda Sud a insegnare e vorrei uno scambio di borse di studio, di studenti, professori, no? Che viaggino attraverso il Mediterraneo. Il Mediterraneo è un mare comune, no? Quindi deve essere percorso nei due sensi. E quando si parla di cooperazione, non si può parlare solo di cooperazione dell'Europa, o dell'Italia verso la Sponda Sud. Cooperazione anche nell'altro senso, non, non, non, non c'entrano i finanziamenti, a parte i finanziamenti, voglio dire, quelli si trovano in organizzazioni internazionali che finanziano, Nazioni Unite, eccetera, eccetera. Ma l'importante è il concetto: è il concetto che non necessariamente noi dobbiamo trasbordare la nostra cultura, noi dobbiamo imparare e capire la loro cultura, la tunisina così come quella di altri paesi del Mediterraneo. E chiudo qui. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Benissimo. Grazie mille, come sempre, per la capacità. Non farò controconclusioni perché se no, <ride> eh, mi limito soltanto a ringraziare eh, per questa capacità insomma, di restituire uno scenario complesso e all'interno di questo scenario dare delle indicazioni chiare che saranno anche utili per la finalizzazione della ricerca. Io eh, richiamo soltanto, mi scuso, non siamo riusciti in questo incontro a coinvolgere dei relatori dalla Tunisia, eh, come sempre per motivi di tempo, per motivi di organizzazione, e so che, spero, insomma, che sono pre siano presenti in realtà, un feedback lo abbiamo, credo che questo sia un elemento importante, perché altrimenti ce la cantiamo e ce la raccontiamo tra di noi, insomma, ecco. E, e ci scusiamo per questo in realtà, e, però qualche feedback lo abbiamo ricevuto, è stato pubblicato lì e, e credo che almeno questo sia un segnale, diciamo, positivo, d'accordo? E, e speriamo che poi andando avanti riusciremo invece a, come dicevamo prima, a mettere intorno al tavolo magari di persona, visto che ormai la pandemia più o meno, e diciamo. diciamo. E eh, io a metterci del Mediterraneo. E, e, lavorare su questo, e lavorare su questo tema di scambio di circolarità di, di, delle competenze che entra poi nel paniere più grande delle migrazioni e quindi tocca sul, sul vivo, diciamo, uno degli elementi più importanti delle relazioni nel Mediterraneo. Quindi grazie ancora a tutti per averci ascoltato, grazie a tutti per aver partecipato. Io credo che sarà online a breve questa, questo incontro e vi saluto augurandovi una buona serata. Grazie Ciao di lei. tutto. Ciao, grazie. Grazie.